tutti una pillola sulla lettura musicale. Siamo nell'estensione di ottava sul sol, ormai le dinamiche sono tutte chiare e occorre fare un pochino di esercizio. Eh, avremo una prima parte di ripasso degli intervalli, dei salti, torna la tabella che abbiamo visto in passato con seconde, terze, quarte e quinta e si completerà. Dei vari, delle varie situazioni da analizzare quindi faremo un pochino di esercizio anche per distinguere gli intervalli in base alla distanza che l'occhio percepisce sul pentagramma e sempre con la discriminazione riga spazio. Poi avremo qualche esercizio cantato e alla fine eh, un momento interessante a due voci intercambiabili, allora avremo un basso che fa la stessa melodia e vedremo come è possibile su quel basso costruire più melodie differenti e l'invito a tutti voi è quella, ascoltando solo il basso, di riuscire anche a inventare nuove melodie da cantare o da suonare completando la conoscenza dell'ottava eh, approfondiamo ancora un paio di aspetti importanti una è la tabella che abbiamo già visto insieme che è quella degli intervalli ricorderete che abbiamo fatto la distinzione tra seconda e terza e tra quarta e quinta dicendo che è importante che l'occhio eh, rifletta sulla posizione dei suoni rispetto alla riga e allo spazio quindi abbiamo la situazione in cui ci sono eh, delle posizioni diverse uno sulla riga e uno sullo spazio oppure delle posizioni uguali quando i suoni sono vicini abbiamo le seconde quando i suoni sono più lontani abbiamo le quarte sempre parlando di eh, riga e spazio e poi troviamo la sesta e troviamo l'ottava l'ottava è un salto importante frequente che eh, occupa quasi tutto il pentagramma quando vediamo che i suoni sono dal lato opposto del pentagramma possiamo immaginare che sia un'ottava la decima è molto raro da incontrarsi cantando Invece quando abbiamo dei suoni uguali, tutte e due sulla riga, tutte e due sulle spazie, possiamo avere la settima oppure proseguiamo giù, la nona. E invece su questi due suoni di settima e di nona possiamo dire che sono abbastanza infrequenti. La nona piuttosto rara, la settima è un suono interessante che si trova abbastanza frequentemente, ma è più ampia della quinta, quindi difficilmente ci si confonde ed è in, eh, distinguibilissima dall'ottava perché appunto riguarda due suoni che sono o tutti e due sulla riga o tutte e due sullo spazio. Possiamo provare a dire, a dare una descrizione, io scriverei qui salto cioè quando all'occhio si vede che la differenza è ampia e qui invece direi grande qualche gioco di discriminazione con i pallini do re mi do ti la so sol, do re, do possiamo scrivere no? tenete. proseguite pure voi possiamo fare un lavoro per individuare l'intervallo andate pure avanti voi ne vediamo un altro do sol di Sol, La, Sol, Sol, Sol, La, Ti, Do Si incontrano esercizi di questo tipo allora il consiglio qual è? è di considerare che abbiamo quattro Sol lassù cioè quattro suoni che si ripetono e che invece in basso abbiamo una scala quindi se consideriamo solo la parte bassa do, ti, la, Sol. Quindi, Do, Sol, Ti, Sol, la, Sol, Sol, sol. con l'osservazione, che qui abbiamo una quinta, e poi l'intervallo, man mano si sì, amplia. Sesta, settima, vedete, spazio e spazio, e ottava. Due esercizi a una voce di lettura con la guida, che potrete anche annullare per cantare da soli un bel canto nell'estensione sol sol, vedete che l'inizio vede un suono solo prima della stanghetta, si dice un inizio in levare e io cercherò con i miei fiati di mantenere questa situazione lasciando sempre alla fine di qualche misura il suono che comincia la frase successiva. Sol, Do, Mi, Re, Do, Re, Sol Sol, Re, Fa, Mi, Re, Mi Sol, Sol, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol Sol, Re, Fa, Mi, Re, Do Pronti via, Do, Do sol sol fa mi re mi, fa, mi re do ti do la sol la la ti la sol mi fa re, re mi re mi fa soldo il gioco delle melodie intercambiabili su un basso molto semplice per grado congiunto, il suo nome tecnico è Ground e su questo procedimento è nato un sacco di musica antica e anche moderna, la possibilità di inventare delle differenti melodie. Noi ve ne proponiamo due, ma la sfida è quella di lasciare correre la fantasia e ascoltando questo basso eh, voi inventare una melodia magari ancora più lunga. Sol, sol, sol, fa mi re, do do re mi mi fa sol, mi fa mi re do do do mi re sol fa mi re mi do re mi fa fa mi re do sol sol famiglia do mi sol mi do do sol mi do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 Fa, fa, mi, re, do Do, ti, la, sol Do, ti, la, sol, la, ti, do, do Sol, sol, mi, re, do sol, mi, do mi, do, Do ti. La, Sol, Siamo arrivati alla conclusione di questa pillola interamente basata sulla lettura musicale a una voce, abbiamo ripreso gli intervalli, abbiamo considerato gli intervalli nell'estensione di ottava, abbiamo praticato un po' con la lettura dei pallini e finalmente qualche lettura completa nell'estensione e poi un semplice ma importante gioco di abbinamento di melodie con la sfida nell'inventarne ancora altre. Grazie, alla prossima.